Buonasera a tutti. Che bello vedere il pubblico di Alessia Gazzola, perché per me siete sempre una soddisfazione. Ho presentato ormai qualche volta Alessia, eh, un po' di volte online, ci siamo visti, abbiamo fatto delle cose anche dal vivo al Salone del Libro, però vedervi in faccia è sempre veramente bellissimo perché siete uno dei pubblici, dei, pubblici di lettura più belli che io conosca. Quindi prendetevi questo, questo complimento e iniziamo. Buonasera Alessia buonasera Bruno buonasera. ecco come vedete ci sarebbe dovuto essere Bruno Ventavoli su questo palco e invece trovate me, vi chiederete ma noi pro volevamo proprio vedere Alessia con Bruno Ventavoli chi è questa eh, vabbè, mi chiamo Petunio Hollister mi occupo di divulga divulgazione culturale, mi occupo soprattutto di divulgazione culturale sui social nello specifico di libri, conosco Alessia da un po' di tempo e soprattutto conosco Costanza da un po' di tempo, quando questa sera Bruno Ventavoli purtroppo eh, ha comunicato che non ci sarebbe potuto essere perché non sta bene, eh, hanno chiamato me e io eh, ho ricevuto questa notizia e ho pensato ok è un suicidio fare questa cosa perché poi io sono una secchionissima che si prepara un sacco per tutte queste cose, ma per Alessia visto che sono anch'io una di voi, una del pubblico di Alessia, una lettrice di Alessia, ho detto sì, quindi stasera mi perdonerete qualsiasi tipo di eh, ingenuità, di piccoli scivoloni, eh, di una serie di cose perché saremo qui a fare una chiacchierata tra amici con Alessia, tra amiche anzi. Allora, visto che io non sono Bruno ma sono Petunia, eh, benissimo siamo qui con il terzo capitolo di Costanza. Io su Costanza ci ho scommesso dalla pagina 1. La madrina? Io sono la madrina di Costanza e finalmente essere qui con questo volume in mano e finalmente sapere che Costanza ha raggiunto un livello di soddisfazione per Alessia perché Alessia non è un'autrice che si accontenta, non è una che comunque dice «Vabbè, l'ho scritto, adesso lo lasciamo andare nel mondo». Tu ci tieni ai tuoi personaggi, tu te li prendi a cuore pure troppo pure troppo. troppo e diciamo che eh, partiamo proprio da un momento di stile psicanalisi cioè, fa, fa, parlerò senti ma eh, come è stato poi prenderti in cura un personaggio come Costanza decidere di tirarlo su di scriverlo dopo aver avuto una prima figlia a dir poco eccellente perché Alice è una figlia ingombrante Alice è ormai è entrata nell'immaginario collettivo. Come si fa per una scrittrice come te e per un'autrice dire ok, io adesso prendo un altro personaggio e ci credo tanto quanto ho creduto in quello e ci scommetto? Beh, allora, ehm, chiaramente è stato molto difficile perché... Voi immaginate quale può essere una posizione mh, come era la mia quando appunto ho cominciato Costanza, cioè partire dall'assunto che la cosa migliore che potevo fare l'avevo già fatta, cioè questo almeno, po po po, po. <ride> però nel senso questo era uh, probabilmente anche un po', non dico quello che pensavano i lettori, però chiaramente erano legatissimi a tutto il mondo della lieva. Ecco. ci sta perché comunque è un mondo che sa. accoglie che, sì, che coccola sì, sì, che, sì, sì. che ti fa sentire a casa assolutamente però è um, un punto di partenza estremamente difficile perché tu cioè io stessa mi metto sempre comunque a paragone con un risultato molto alto e quindi è un paragone con me stessa che è peggio di paragonarsi agli altri ecco devo essere molto honesta. peggio anche perché molto tu sei una persona perché... puntigliosa sei una persona puntigliosissima. precisa puntigliosissima per cui e' è chiaro, io comunque ne, negli anni in cui scrivevo tutte, quanti, tutti i libri della lieva, uh, via via si presentavano alla mia mente anche nuovi personaggi, nuove idee, e io cominciavo un po' a prendere nota, io ho tutta una serie di miei taccuini. E' a un certo momento, quando ancora ero trasferita a Verona da poco, uh, quando veramente si dice il caso, perché insomma non è che io guardi molto spesso la televisione, e soprattutto non guardo molto spesso il Tg regionale del Veneto. <ride> è stata, come dire, una vera casualità, perché proprio in quel giorno, proprio in quel momento, quando ho acceso la televisione, stavano parlando di questo team di paleopatologi che si era appunto recato a Verona, aveva fatto questi studi sui resti di Grande della Scala, scoprendo che Can Grande La Scala era stato avvelenato. Immaginatevi sul mio divano, inchiodata, paralizzata da questa scoperta. Per me è incredibile Credo che anche tu, come me, sei una persona che veramente diventa felice con poco. Io con poco. mi entusiasmo per cose assolutamente... Ma lo sai che questa cosa che è successa, ma ti rendi conto? tu ti rendi, tu rendi conto. Conto. Sono ecco. passati 6-7 secoli e io... Eh, sì, però... Com'è attuale Però, la storia? Come è? Com è attuale, ma soprattutto c'era un, una cosa pazzesca, cioè Il questa giallo. paleopatologia. Oh. E che cos'è? Cioè, la paleopatologia mi si è aperto un mondo perché è questa materia in cui convergono storia, archeologia, antropologia e soprattutto medicina, che comunque resta il sempre il mio punto di partenza. Per cui la prima cosa ho detto, ma ci sono libri con paleopatologi? Ho fatto oh. subito, mentre ancora andavo. Hai fatto analisi, <ride> analisi del, del, del, mercato. del mercato, giustamente. E non c'era, e non c'era. Quindi io, felicissima, ho trovato questa mia... Um, questo mio... Uh, Alessia dopo Alice, no? dovevo ripartire da me stessa dopo Alice, cioè, avevo trovato ti vedo nei gruppi di autoaiuto per scrittori <ride> tipo ma come si fa a sopravvivere come a un personale altro che miseri non deve morire cioè qui veramente abbiamo ecco sì sì ma è, ma è quella ma io a tutt'oggi lo so io quando annuncio qualcosa c'è sempre la reazione tutto bellissimo ma quando Manalieva. esce un nuovo libro con alice e claudio quindi io questo lo so ma chiaramente, insomma, è ovvio che appunto c'era stato questo flash che avevo avuto pazzesco che dovevo fare il libro con la paleopatologa, ma questo accadeva veramente nel 2016, il libro poi è uscito nel 2019, quindi io sono stata tutto il mio tempo a concepire l'architettura di questa serie, nel frattempo mi venivano anche nuove idee, anche per altre cose, quindi, insomma, io il blocco dello scrittore non l'avevo, questo no. no, questo dubbio non c'era, però chiaramente c'era il presentare tutte queste novità uh, che erano dentro di me, um, però insomma a un pubblico che era appunto molto legato all'allieva e lo è tuttora. E non è stato semplice, questo insomma non lo, possiamo, non lo posso nascondere, non, non è stato semplice, però insomma, Costanza si è fatta il suo spazio. Però dopo tre anni comunque si è fatto abbondantemente sì, sì. il suo spazio. Ma adesso. infatti io, è una cosa che mi fa anche molta tenerezza, che è appunto il risultato anche in classifica che ha raggiunto Costanza, di fatto non l'aveva mai raggiunto Alice, è la rivincita. Veramente. dei delle... secondogeniti. Esatto, dei secondi figli. Dei secondi figli. <ride> Mio marito, che è un secondo figlio, mi dice: mi fa sempre riferimento al trono di spade, no? e mi dice sempre, <ride> ma secondo te, ma perché c'era l'esercito dei secondi figli? Perché il secondo figlio c'ha cioè, dentro una spinta e chiaramente una necessità di trovare la sua identità, rispetto chiaramente al primo genito, che, che è notevole, e questa forza del secondo genito, di questo esercito dei secondi figli l'ha avuta Costanza e perché punto perché negare a Costanza il giusto spazio che le spetta questa sera prendiamoci veramente tutto esatto. questo esatto. spazio esatto. per a non si parla di nostra. Alice più No si, basta Alice chi Alice chi Scusate eh la mia amica scrittrice mi dice sempre la farò morire io in un romanzo. Beh, ecco, io devo dire la verità, da buona, buona lettrice di Gialli apprezzerei molto questo prestito tra scrittori e assassini vari di personaggi celebri, perché io credo che, eh, credo che alla fine nessuno degli scrittori riuscirebbe mai veramente ad uccidere con no. cattiveria un proprio personaggio, mm. però sotto sotto nel quotidiano un po' ogni tanto delle tentazioni... Di... <ride> Io ho un alter ego, semplicemente un alter ego, ogni tanto io ho il terrore che l'alter ego abbandoni me in autostrada, perché io stasera sono qui in carne ed ossa, ma l'alter ego, ego fa una vita incredibile, champagne, eh, piumini di, di struzzo, queste cose, e quindi un po' anch'io ogni tanto mi dico, ma io non ammazzerò mai lei, perché lei è immortale. È lei che ammazzerà me mi abbandonerà in autostrada, probabilmente mi... Darà una spintarella. Però vale lo stesso anche per me, guarda. Ecco, per, per tu hai paura cioè, di... Assolutamente, sì, sì, sì, la temo, la ma temo. Ma noi torniamo alla tremendo. nostra Costanza, perché oltretutto Costanza, chi, chi ha già letto i primi due volumi della serie? Tanti, tanti ma non tutti. Ma si può okay. lavorare. Ma si può lavorare, c'è margine. Margine. margine. Sono tre libri, avete tempo per recuperarli in in un mesetto recuperate tutta quanta la serie per cui quindi anche questa sera non faremo spoiler perché questa è la bravura del, del presentatore e dell'autore che ovviamente allora ora ho spoilerato tutto questo dico sappiatelo quindi, eh. tienimi buona tienimi al guinzaglio no ti tengo assolutamente al guinzaglio perché no bisogna visto che comunque qui cioè Costanza chi è Costanza? Costanza è una bellissima ragazza di 30 e qualcosa anni, più o meno. È un po' più grande di come era quell'altra, la primogenita di cui non faremo più il nome. Eh, Costanza è siciliana, è originaria de della Sicilia, è una, una bella ragazza con i capelli rossi molto molto molto seducente molto. anche molto molto seducente molto vitale molto vitale Costanza è una ragazza madre perché Costanza a un certo punto era una ragazza che era ad un convegno di eh, medicina era, Stava facendo un convegno medico a Malta Ha conosciuto questo bellissimo fanciullo Che aveva prima però visto in aeroporto Perché suonava il pianoforte eh, Vi ricordate quei pianoforti abbandonati negli atri delle stazioni? Ecco, a Costanza è toccato incontrare una persona Che evidentemente non era un pianista amatoriale Ma era una persona che suonava molto bene il pianoforte Oltretutto era un bellissimo ragazzo eh, lei subito insomma così un po' un po' un po' così e la convinta al lo... ciao la convinta al ciao. ciao e così si conoscono finiscono sulla stessa isola insomma Costanza a suo convegno non ci andrà mai a questo congresso cioè ricorderà eh, la Valletta come uno dei posti più caldi della sua vita mai nessun posto sarà più così caldo che succede è che il giorno dopo lei si rende conto e questa è un'altra cosa che ti, ti ringrazio di aver fatto che eh, a Malta purtroppo la pillola del giorno dopo non è un'opzione e nove mesi dopo nasce Flora Flora è eh, la figlia di eh, Costanza e di questa avventura sull'isola di Malta ovviamente Costanza aveva un numero di telefono di questo eh, ragazzo che scopriamo poi chiamarsi Marco purtroppo però lui è un certo tempismo nel cambiare questo numero di telefono molto rapidamente, quindi Marco non sa assolutamente nulla di questa figlia, niente di niente. Costanza però poi si ritrova appunto ad avere una figlia poi ha una situazione familiare in cui ha un papà una sorella che già vive a Verona e un fratello disabile che vive però in Sicilia col papà eh, si trasferiscono inizialmente lei e Flora stanno, stanno nella natia Messina eh, si chiama tra l'altro Macallè io sempre, trovo sempre molto esotico questo cognome meraviglioso Ma da cosa viene il cognome di Costanza? Allora. Viene eh, dalla città di Macallè, però sì. era da, da Camilleri che aveva scritto. Ok, fantastico, quindi è Camilleri il, il link. mi piaceva, suonava bello. Dici, suona, suona bene. Bello, eh, Costanza Macallè è bellissimo. Costanza Macallè, che si pende una laurea in medicina, un po' facendosi tirare per le orecchie, eh, non è propriamente una secchionissima, si ritrova con una figlia piccola, ragazza madre, e il posto che le viene proposto è a Verona, dove però fortunatamente abita già Ant Antonietta, Antonio, Antonietta, Antonietta. detta Toni, che è sua sorella ed è anche il suo superio. Dice, è perché visto che Costanza è una persona che eh, è estremamente impulsiva, non ha filtri, ha fatto una figlia con uno sconosciuto, scusate, sì. adesso, senza darle della poco di buono, perché non è una poco di buono, però è una persona molto impulsiva. E si ritrova in questa cosa fa sta Ragazza deliziosa, però alquanto confusa, con una bimba piccola oltretutto che si porta dietro. Che fa Verona? Cosa perché? Che concorso vince? Ma soprattutto, come lo vince? perché si applica questa materia che abbiamo già citato prima ah, neanche si applica perché comunque è un concorso praticamente per titoli per cui lei si limita a mandare la domanda c'erano soltanto due come dire c'era soltanto una candidata era lei e quindi fa facile facile ecco insomma se le, si è accollata questa, questo posto questa, io l'ho immaginata sai come quelle borse un po' quegli assegni di ricerca quelle situazioni comunque ovviamente su, sotto i mille euro e comunque, comunque appunto è... Alessia, essendo cioè... eh, avendo lavorato tanto in campo medico e sapendo sì. bene come funziona anche tutta quanta la parte di borsisti universitari, tutta una serie sì. di cose, cioè sai bene anche questa, questa parte degli assegni di ricerca, anche mm. hai descritto anche un mondo del precariato in qualche è modo tanto. molto... Per quanto adesso le, le cose sono anche un po' cambiate perché in realtà i medici trovano anche con molta più facilità rispetto per esempio ai tempi miei, ormai li assumono mentre sono ancora specializzanti, questo diciamo come inciso, per cui... E al momento il, la medicina è tornata un po' come ai tempi di quando mia madre mi diceva ma dovresti iscriverti a medicina perché in medicina, trovi lavoro sicuro e poi in realtà io figlia degli anni 80 sei sicura, nel cioè, proprio. Proprio, tutta la nostra generazione in realtà ha patito tantissimo e eh, tutti i miei colleghi di corso praticamente ce ne siamo dovuti andare vabbè ma detto questo, questo sempre no, no, no, non divaghiamo però insomma ora le cose sono un po' cambiate però io ho immaginato comunque che lei fresca di specializzazione in effetti in Sicilia esiste il blocco delle assunzioni ancora eh, soprattutto quelle a tempo indeterminato quindi immaginate che lei insomma eh, sua sorella le procura questo link eh, di questo posto in cui è proprio lei tra l'altro non opatologo. è per niente motivata ad andare a fare questa no, cosa proprio no, no, no, zero zero zero zero a zero. zero e Verona è fredda, è fredda sì. come ci si trasferisce da Messina a Verona una tragedia, visto che comunque questa è parte della tua biografia. Questo sì, questa è una cosa che le ho voluto dare in comune con me, perché come Alice aveva l'essere una specializzante in medicina legale e, e basta, perché poi tutto quanto il mondo di Alice era tutto di fantasia. Uh, analogamente Costanza non è il mio vissuto, però ho creato questo punto di contatto fra me e lei, cioè lasciare la propria città per trasferirsi in un'altra. È, è successo a me, è successo a mille altri. Ho pensato che fosse comunque un tipo di, di sensazione di necessità e di sensazione che deriva dalla necessità, mh, molto diffusa e quindi ben riconoscibile anche dal, um, dai lettori e dalle lettrici. Quindi io mi sono trasferita che era novembre, sono partita. Con le maniche corte <ride> sono arrivata a Verona insomma, vabbè, lasciamo perdere. <ride> e diciamo che l'impatto con Verona di Costanza. Sì, il giorno prima, la, la cosa è andata così: il giorno prima, niente, è partito questo camion no, con tutte quante le nostre cose. La, la e casa tu era ti stata ti sei stata trasferita vuota. comunque con Stefano, con tuo marito? Sì, sì, sì. Ma lui era partito da un po', ero rimasta io col camion, <ride> parte questo camion dei traslochi prima di me naturalmente, perché doveva fare appunto tutta la traversata dello stivale per, per arrivare quindi con tutte le mie cose, ciao! E io la sera ciao. sono andata a dormire da mia madre e, e ho il ricordo che la sera così, ma facendo, c'è sempre lo zapping in tv che c'entra. E vedi che lo zapping in tv è sempre, è sempre fondamentale. Vedi come è sempre risolutivo. Ho, ho, ho beccato, Harry ti presento Sally <ride> e mi sono calmata. Senti. Quindi è stata questa, è stata la mia vigilia, Niente, poi, poi sono partita l'indomani e in effetti non sono voluta tornare a casa quella che per me era casa, cioè Messina, per un anno intero, perché ho detto sei torno, perché lo shock mi viene male. Del, del ritorno avrebbe lo potuto essere. Lo shock del ritorno non lo affronto quindi insomma è una cosa chiaramente che ho sentito tanto e anche per questo sicuramente l'ho voluta dare a Costanza perché cre credo comunque che l'esperienza di, di cambiare città soprattutto quando già hai i tuoi 30 anni non lo fai a 18 perché vai a studiare fuori certo che c'è un già altro è spirito c'è un altro spirito è diverso c'è uno spirito un... più di, di, di, di, di sfida di, di conquista avventura, di avventura ma poi dici vabbè di poca ma responsabilità intorno, anche quel... esatto. o magari vado altrove cioè anche una cosa non definitiva chiaramente invece nel mio caso era un una cosa che aveva in sé tutta quanta la forza, invece anche di una scelta definitiva indubbiamente, per cui insomma c'era tanto dentro e quindi questo sicuramente a Costanza l'ho dato come, come tratto in comune, per cui ogni tanto anche un po' di nostalgia, so, soprattutto nel secondo libro, in Costanza e buoni propositi, lì l'ho fatta eh, trapelare, ho fatto anche un capitolo intero ambientato di a Messina che lei torna, insomma, è un qualcosa che, un, un punto di contatto che mi sta molto a cuore e quindi c'è, eh, però l'unico in realtà, a oddio, l'unico, poi c'è la maternità che però... Chiaramente, è, però diciamo che un po', è un po' comune a, tante, molto, a te, ecco, tante persone è vissuto sicuramente anche in una maniera molto diversa perché appunto lei si è trovata in, in questa situazione appunto lei è molto alla fine è una che davvero butta il cuore oltre l'ostacolo a un certo momento lei senza pensarci troppo e infatti anche il è bello del personaggio è, di Costanza questo è questo è me. il bello ma io l'ho voluta così anche perché tanto in questo è proprio tanto diversa e per me la scrittura, il bello della scrittura in verità è proprio questo cioè mettersi i panni che non sono propri sperimentare com'è essere persone diverse e quindi io invece che sono una molto molto razionale che, che pensa sempre a tutto ci pensa mille volte prima di fare una cosa Se, dopo che l'ho fatta però poi sono indecisa e ci ripenso quindi, che insomma, segno sei tu Alessia? io sono Ariete ma non me la giustifico questa cosa eh, no, non me la giustifico no, perché Ariete dovresti essere fumantino ma infatti... essere... che pensarci? Avrei qualche ascendente strano no sono leone quindi non, non si capisce questa cosa. Eh. La luna e scorpione. Oh, ma, ma, ma pensate che sembra una ragazza così a modo, così carina, tenerina Ha al fuoco dentro? Sei allora, un tank ma in non realtà. Ma so no, forse no, hanno sbagliato a trascrivere l'ora di nascita, l'unica spiegazione possibile. Non, me, non mi capisco. Vabbè. Non forse l'astrologia non, non serve a niente, forse è una cosa effettivamente che non corrisponde alle cose. Mentre invece tu però sei attenta quando dai i, i segni zodiacali ai tuoi Personaggi. Mi ma piace quello. Ma sì, perché io li do sempre. Per esempio le, le Marco l'ho voluto gemelli. Ah, qua. Lo sapevo, lo sapevo, sì. lo sapevo assolutamente che era gemelli. Ne ero certa. Sì. No, no, ma è una cosa che mi diverte. Ecco, questo sì, però ripeto, non, non mi capacito nel, nel mio caso appunto, perché invece io ho tutt'altro tipo di, di temperamento. Lei invece è una, così che a un certo momento la cosa la fa e basta. Però è bello e divertente è comunque basta. potersi creare... Non degli alter ego ma proprio dare vita eh sì, ad altri personaggi che esatto. hanno caratteristiche peculiari Immaginarsi come, come si vive quando, quando si è semplicemente diversi da te, no? Cioè questo è, questo è il e bello, le... io lo dico sempre, mettersi nei panni degli Ed altri. è molto realistica, soprattutto mm. Costanza perché davvero sembra che l'abbia scritta tu perché conosci molto anche perché poi questo flusso di coscienza che ha lei questo raccontarsi le cose, viverle queste vocine che fa dentro di sé questi riferimenti super iper Pop questa filosofia questi insegnamenti filosofici che da se stessa sono bellissimi Sì, sì, sì lei ha degli intellettuali di riferimento altissimi tipo Candy Candy tipo... <ride> Tipo Rossella O'Ara, questi, questi sono i suoi intellettuali di riferimento, diciamo. Ognuno, ma perché, perché non sono intellettuali? Non ah, sono intellettuali, lei, sono role model, chiamiamoli role come inglese. Esattamente, role model. diciamo, la sua Bibbia è la verità che non gli piace abbastanza, cioè è quel film lì è lo è sa a, me. a memoria, per cui lei ha tutto questo suo immaginario pop, che parzialmente è anche il mio, pure io lo conosco a memoria, la verità che non gli piace abbastanza assolutamente, assolutamente. Beh, arriviamo diciamo anche un po' a un altro um, nodo di Costanza perché comunque questi sono uh, dei possi come possiamo definirli i libri Costanza? dei gialli rosa? ma guarda io non lo so tutt'oggi non è che io l'ho capito se sono dei gialli <ride> dei gialli con un po' di rosa dei rosa con un po' di gialli qua io pure ho messo lo storico poi siccome non mi pareva abbastanza io ho messo pure i vampiri insomma mamma <ride> E chi più ne ha fine me. <ride> appunto, ma torniamo appunto al visto che, comunque, tu dici: sì, fai, fai la persona che ci sorride molto, però in realtà eh, so che tu studi un sacco. Quando devi, comunque, scrivere tutte le parti storiche, tutta la ricostruzione. Perché, io comunque, quando ho capito che stava scrivendo il nuovo Costanza, ho iniziato a vederla su Instagram che bazzicava Venezia, cioè, ha iniziato a. A va, proprio a, a muovermi si dentro qualcosa e ho capito che era l'archivio di stato di Venezia che stava scrivendo una storia eh, gialla appunto ambientata a Venezia e mi diceva: Bah l'avrà ambientata nel settecento mi facevo tutte delle domande perché poi appunto è tutta questa ma tu hai sempre avuto la passione per la storia oppure una cosa che a un certo punto hai detto vabbè paleopatologa eh, no, e, e storico bene adesso affronto questa cosa davvero Ariete ti sei bruttata hai detto non ne so nulla ma diventerò ma master diventerò master. un master di questa cosa allora eh, mi piaceva cioè a scuola la studiavo con profitto però neanche in una maniera devo dire così appassionata um, mi piacevano i romanzi storici questo così okay. però veramente l'idea di mh, dover scrivere questo romanzo in cui comunque eh, chiaramente essendoci la paleopatologia ci doveva essere un giallo storico chiaramente non l'avrei affrontata se non avessi avuto un interesse appunto per il romanzo storico e per la storia in generale ma nemmeno questo punto di partenza che io avevo in realtà mi preparava a quanto poi mi sarebbe piaciuto cioè per me è stata una scoperta al tu da buon amante questa... dei gialli hai trovato nella storia ma stessa sì, degli appigli che... ma pazzeschi ma soprattutto io mi sono resa conto che proprio mi piace studiare la storia al punto che quest'anno avevo pure Braga pensato cazzo. di immatricolarmi e di prendere wow. la, la, la, la, triunna, la triennale se tu storia, decidi ma... di immatricolarti a storia io giuro sono laureata in lettere e mm. giuro che mi faccio la seconda laurea Giuro, faccio anch'io, anch almeno mi prendo la seconda laurea, io ho dato qualcosa come 11 esami di storia, per cui la prendo facile la seconda eh, laurea. E' eh. io da medicina che, che vuoi che mi convalidi. No. No? Ti aiuto, non ti preoccupare, ti aiuto, okay. non ti preoccupare. Guarda, ce la prendiamo insieme la seconda laurea. Guarda, che all'Università degli Studi di Torino, prestigiosissima. Eh sì, sì. Sì, eh cioè, sì, scusate, andiamo a Palazzo Nuovo, facciamo le ragazzine a Palazzo Nuovo. Facciamo le studentesse. Studentesse universitarie. Devo Quindi dirti... tu hai capito che comunque la storia era proprio una cosa che... Ma ti... sì, che in realtà, ripeto, per quanto potesse piacermi e intrigarmi da prima, non, non, non era niente in confronto poi a quello che ho scoperto de dentro di me nel momento in cui mi sono approcciata a Costanza. Uh, proprio ho scoperto che, che mi piace ho cominciato a leggere una quantità di libri ad ascoltare i podcast del professor Barbero li so tutti ma pure più di una volta li ho sentiti perché ormai <ride> come li ho sentiti tutti ormai li risento eh. la crisi del 300 l'ho sentita qualcosa come 3-4 volte no, son, ho scoperto che, che mi piace mi, mi sono appassionata tantissimo e, e quindi poi con questo in maniera particolare perché con questo cioè, a me piaceva molto il Medioevo e quindi i primi due libri li ho ambientati nel Medioevo, ho studiato tanto e via dicendo. Con questo, la genesi di questo libro è stata molto particolare, quindi forse vale la pena raccontarlo. Assolutamente mm. sì. Allora, Vai tu. Ok, però a un certo punto asciuga, io, io ti asciugo, ti faccio sé perché... perché io parto. Allora, non fare spoiler. No, mm. Allora, io volevo scrivere un romanzo ambientato nel 1618 perché nel 1618 a Venezia c'era stata la congiura di Bedmar, ovvero... Cos'è? Ehm, cioè, si diceva che gli spagnoli avessero congiurato contro la Repubblica di Venezia. In realtà oggi si è propensi a pensare che Venezia avesse congiurato contro gli spagnoli. Capite, l'oggettività della storia, i fatti, la verità, chiuso. Non esiste, infatti, l'oggettività... A me piaceva come periodo, perché oltretutto è anche lo stesso periodo un po' del dominio spagnolo nel eh, nord italiano, eh, i Promessi Sposi, insomma, pensavo che tutto sommato l'opera sì, sicuramente sarebbe stata ambiziosa, ma quantomeno c'era una cornice eh, narrativa per noi italiani comunque molto, molto chiara e quindi mi sembrava una buona idea. Mi sono messa a leggere, a studiare, avevo pure scritto i primi due capitoli già della versione storica, se non che sempre perché stavo approfondendo mi sono imbattuta in un articolo e in questo articolo diciamo il tema era l'ingresso delle famiglie Fiamminghe nel patriziato veneziano. In particolare si parlava di una famiglia e quando io ho letto questo articolo scritto da una professoressa olandese io ho trovato il romanzo, ma era pronto, fatto e finito, perché si raccontava di questo padre la madre non c'era, era morta presumibilmente di parto, aveva queste due figlie. Una era caduta dal balcone di un teatro, ma giovani eh. L'altra l'hanno fatta sposare di gran corsa con una sorta di, eh, come posso dire, aiutante di bottega del padre. E, però il padre aveva ingiunto che, non, eh, cioè che avrebbero dovuto prendere il cognome di lei. Uh, quindi in, in realtà questo ragazzo sarebbe stato veramente soltanto un fantoccio tanto per dire facciamo sposare ma quello che si deve um, mandare è il nostro nome, la nostra ricchezza e questa cosa gli era stata peraltro suggerita dopo la morte della prima figlia appunto in circostanze così tragiche sulle quali peraltro si erano dette eh, le, le peggiori cose ma non diremo altro ma non diremo altro uh, gli era stato consigliato peraltro da un amico quindi io mi sono detta ma qua c'è tutto quanto il romanzo è perfetto cioè io ho visualizzato tutto e a quel punto mi sono messa a studiare per capire questa famiglia e soprattutto cosa si sapeva veramente su questa ragazza che era caduta a teatro, che mi sembrava veramente un'immagine proprio anche visivamente parlando, eh? ora al netto del tragico però, un'immagine visivamente parlando molto forte, cioè, Avevo, avevo il mio romanzo e però mi sono scontrata un po' a volte con l'impotenza dello storico perché certe volte tu sei affamato, vorresti trovare sempre di più e però non trovi perché a volte le piccole storie si perdono nella grande storia. Quindi io di questa ragazza volevo conoscere almeno il nome, insomma qualche circostanza in più. Ho, ho chiesto a professori in tutta Europa, mi hanno mandato a, appunto all'Archivio di Stato a Venezia, ho studiato anche lì, eh, è stato stupendo anche perché poi... L'Archivio di Stato di Venezia immagino che sia stato è fantastico, è ma poi la possibilità di poter consultare questi documenti che sono veramente documenti del, del popolo questa storia di fine 600 per l'esattezza quindi proprio quella carta la scrittura, per me è stata un'esperienza straordinaria, per cui è da lì che poi è nata la cosa, che ho detto basta mi devo scrivere la storia perché cioè, è una cosa che mi piace veramente tanto ho detto, ho detto anche a caso, ho ma io ho sbagliato tutto, non a studiare medicina <ride> Ma penso... non è mai troppo tardi non è mai troppo tardi, mai Ma... troppo tardi assolutamente uh -huh, veniamo okay. un po' anche nel vivo della storia questa famiglia poi tu la batteggi al Masarno. l'ho chiaro sì, l'hai battezzata fatto una... tu sì l'ho ho cambiato il nome perché dal momento che Mancavano tanti dettagli su questa ragazza e, e soprattutto poi, sempre studiando articoli, esce, e storie, documenti e via dicendo, mi sono imbattuta in una storia di un'altra famiglia ancora, che mi sembrava pure molto intrigante. Allora io cosa ho fatto? Le ho fuse insieme, Merge. E, e, esatto e ne ho creata una famiglia tutta mia. Sempre in ambito spagnolo sono voluta rimanere, visto che da lì ero partita. E poi appunto, come vi dicevo, non mi sembrava abbastanza e quindi ho aggiunto anche questo elemento del vampirismo, ma perché? Perché di fatto è una storia di stranieri, di stranieri rifiutati, di stigma, quindi. Esatto, visti chiaramente, cioè non è che erano vampiri, fondamentalmente erano stranieri e soprattutto si inserivano nella nobiltà veneziana nel, nel patriziato eh, con potere e risorse che i patrizi non avevano più e, e quindi, quindi non c'è di meglio che la maldicenza, e la maldicenza per neutralizzare qualcuno, per renderlo esatto. innocuo, per confinarlo esatto. mm -hmm. è questa cosa e Costanza come si imbatte in tutto questo perché Costanza noi l'abbiamo lasciata adesso chi mm. non l'ha letto ancora, alla fine del secondo c'è una sostanziale rivoluzione lavorativa per Costanza perché sceglie una situazione un pochino più stabile. stabile, sicura e anche meglio retribuita. Stiamo parlando di una ragazza madre che deve pensare a sua figlia, anche se... Però il padre è volenteroso. Il padre a un certo punto, lei fortunatamente eh, recupera questo Marco e il padre ovviamente quando scopre di avere una figlia di tre anni, e questo è bellissimo perché Costanza è un personaggio sui Genesi, lo rivede e dice così oh, una cosa, una figlia di tre anni, però è volenteroso, sì ovviamente si innamora di questa bambina, e così, però lei appunto accetta un incarico. Eh, da un'altra parte sta a Venezia, lascia il, diciamo che fa una scelta, però poi questa scelta non è poi così univoca, perché all'inizio di questo terzo romanzo, comunque, con la paleopatologia, mm -hmm. continua un po' a strizzarci l'occhiolino. Perché c'è sì. l'ultima discendente della famiglia Almasan che decide di far fare, fare un'indagine. Aspetta, il momento in cui mi confondo tra paleopatologia, paleopatologia, eh, perché potrei chiamarla paleopantologia, potrei fare, fare dei disastri in questo Tipicamente momento. Tipicamente esce paleontologia. Paleontologia, tutte queste cose. C'è un momento invece paleopatologia, io ce l'ho ben chiaro, ma ogni tanto a una certa ora mi confondo. Decidi di fare, fare delle indagini proprio ai colleghi, agli ex colleghi di Costanza, e Costanza viene richiamata sul campo perché c'è bisogno di, eh, di medici esperti per questa cosa ed è un, una sorta di appalto privato che viene dato all'università, un'indagine proprio perché questa donna sceglie nel, negli anni venti del ventunesimo secolo di fare luce su questa storia familiare. Sì, eh, io l'ho immaginata come questa eccentrica nobildonna veneziana, evidentemente con tante risorse e tanti fondi, e per cui approfittando del fatto che insomma in questa chiesa dove mh, venivano ehm, sepolti appunto, i suoi avi deve essere ristrutturata interamente, lei decide di approfittare di cogliere questa occasione per appunto fare scoperchiare. Si sepolchi e capire una volta per tutte che problemi avevano questi almasan se erano veramente vampiri quindi di fatto è cioè io metto le mani avanti non è un fantasy No, non, non ha cambiato fantasy. improvvisamente genere no. No. tenete conto che alcuni esatto. tipi di anomalie che sono state nel corso del tempo identificate con qualcosa di paranormale in realtà non avevano nulla di paranormale anzi avevano proprio dei motivi medici, medici. E quindi anche questa cosa si regge tutta sui sensi. Non hai scritto una, un libro di, no, no, di fantasy? sì, per me è stato proprio divertente in, in verità questo aspetto da medico. E è molto andare, interessante. Es esatto, fare un'indagine di tipo medico, medico scientifico, e le ho esaminate io a uno a una, quali potevano essere tutte quante le malattie, che ovviamente con le conoscenze eh, di fine 600 e anche con i tipi di, di trattamenti di cui si disponeva a fine 600, quindi in realtà pochi, e quali, appunto, dicevo, quali malattie potessero dare luogo a questa maldicenza? E comunque, insomma, però Costanza va a un certo punto, è molto eh, dubbiosa se accettare o meno questo incarico perché avrebbe sottratto del tempo a sua figlia perché si trattava di un incarico oltre al lavoro che lei già svolge a Venezia e a un certo punto riceve una telefonata dal padre di sua figlia che dice ma sai che devo andare a fare un, un intervento su Venezia fa l'architetto è un architetto specializzato in restauri conservativi Marco è una, è una e dice ma sai sarò in questa chiesa c'è anche una cripta con delle ha ossa ha sbloccato l'indecisione ha sbloccato immediatamente l'indecisione visto che si trattava della stessa chiesa perché i due si sì, si sono ritrovati, ma non stanno insieme no no no e quindi anziché magari come le persone normali dire vabbè ma sai conosciamoci meglio diamoci appuntamento vediamoci anche anche non per forza in quanto noi siamo genitori e condividiamo questa bambina e via dicendo no loro non se lo dicono e piuttosto si mettono nelle condizioni lui per un verso lei per l'altro di trovarsi a lavorare eh, in una cripta col rischio pure che, che gli venga la tisi ma va bene così una cripta nei sotterranei di Venezia quindi... di Venezia che peraltro sono rarissime naturalmente eh, ce, esatto. ne, ce ne sono poche, Venezia ovviamente è una città che si presta che si prestava alle cripte, per cui in realtà anche su questo fronte mi sono molto documentato. Non ho dubbi perché veramente <ride> sei una persona di una... un topo di biblioteca. Accurata. è un topo di biblioteca però voglio dire cioè, comunque ci ha costruito tutta una serie. Come va con Flora il rapporto tra i suoi genitori e la piccola Flora? Come è presente tanto in questo? Ma com'è il rapporto madre figlia anche a distanza? Perché comunque si, si crea, lei proprio sente davvero questo momento in cui dice però per fare questo lavoro devo, stare, devo sacrificare del tempo per mia figlia. Eh sì, questo è un po', penso anche quello, un tipo di sentimento, uh, come dire, riconoscibile sicuramente per, per tante madri che, che lavorano e eh, che a un certo momento devono delegare eh, date, parenti e via dicendo, ecco credo che come tipo di sentimento quello che ho, che ho fatto esternare a costanza a proposito appunto dei, dei, dei sacrifici e eh, eh, della perdita magari di, mo di momenti che non, non torneranno uh, chiaramente sono, sono delle riflessioni che ho fatto magari anche io a volte come madre insomma questo, questo mi sembra logico però anzi io mi considero comunque abbastanza privilegiata perché eh, nel momento in cui ho deciso di mettere da parte la medicina e di dedicarmi soltanto alla scrittura e questo accadeva quattro anni fa, eh, chiaramente adesso dispongo di una certa flessibilità, cosa che prima non avevo, eh, quindi posso anche fare un po' un paragone e dire com'era prima, come adesso. Diciamo che adesso... Mi sento ovviamente più presente e sono. per questo mi considero molto fortunata. Io ho potuto scegliere ma c'è chi non può scegliere e quindi diciamo a queste madri che non possono scegliere, che devono lavorare e che devono a volte anche sacrificarsi, è sicuramente dedicata a buona parte delle riflessioni di, di costanza nella speranza che... Ecco che possa essere un po' quella spalla su cui non lo so ti appoggi e ti senti meno sola sì, sì Costanza è anche la spalla dei disastrati sentimentali delle persone perennemente in bilico sui sentimenti scelte, delle seconde scelte altro che seconda figlia proprio anche lei patisce molto questa cosa di essere una seconda sì. scelta perché a un certo punto vabbè, altro piccolo spoiler Marco ha una storica fidanzata di cui non dirò altro in questo momento quindi cioè, lei non è che dice ciao, hai una figlia di tre anni bene, sono Qui, abbiamo passato dei bellissimi giorni. Bene, possiamo diventare una figlia? È <ride> un po' più complicato di così. Peccato eh. del resto, lei, le, le cose poi a Malta erano anche degenerate ed erano andate molto storte e si erano salutati molto malamente. Anzi, molto malamente? Non si erano direttamente salutati proprio perché lei aveva intercettato questo scambio di messaggi fra lui e quella che di fatto è sempre stata la sua fidanzata e che lui eh, tradiva eh, ripetutamente. E quindi chiaramente c'era anche per lui da fare. Tutto quanto un suo percorso, sicuramente di, di crescita e anche di, di capire perché la tradiva questa ragazza, eh ecco insomma. Eh, quindi lui è un personaggio che in realtà mi ha dato grandi possibilità anche lì di eh, immedesimazione. Cosa voglio dire? Che quello che dicevo prima, no? eh, A proposito del mettersi i panni degli altri, cioè nulla può essere più lontano da me di, di un trentenne. Eh, co come Marco e eh? invece è stato divertente immaginare come possa funzionare la sua testa. È Molto divertente, in effetti. Bell'indagine anche perché l'hai raccontato bene. Devo dire la verità: conosco parecchi trentenni, alquanto confusi. Eh, per sì, cui, sì, come dice lui, lui è in una zona grigia di sentimenti. E poi, un gemelli, quindi eh sì, sì, sarà in una zona grigia perennemente. senti Alessia io adesso faccio la domanda che si fa a ogni scrittore eh, di grande successo quando si conclude una presentazione: a cosa stai lavorando? Se ce lo puoi dire, se la casa editrice e il tuo agente che sono qui in sala te lo permettono, se non sei blindata da da cosa, cioè ovviamente piccoli spoiler. Piccoli. Ma diciamo che adesso a me piacerebbe tanto um, scrivere un libro un po' con, con lo stesso effetto buon umore che è stato quello di Chaverton House, che è stato un libro che ha portato molto buon umore a me e, e tanto anche a chi lo ha poi apprezzato, ecco, insomma il motivo per cui Chaverton è, è piaciuto, uh, alle persone a cui è piaciuto. Era proprio per questa positività, questo buon umore. E allora mi piacerebbe tanto scrivere una cosa così, Genere Chaverton in un altro posto, cioè non stavolta non in Inghilterra, ma non so. Da no, un'altra parte, no, non un facciamo parte. spoiler, però non sarà l'Inghilterra. No, però insomma, comunque ho scritto il titolo eppure la frasina sergo okay. e lì sono Ferma. Vabbè, però l'idea c'è però stai, stai lavorando comunque io sento di dire che non so se dobbiamo salutare Costanza questa sera non lo so non ho idea bisogna leggerlo per capire che cosa ne sarà di Costanza io posso soltanto dire che sono molto felice del successo al terzo romanzo che secondo me si porterà dietro anche gli altri due e diventerà un'altra serie di culto eh, di, di Alessia Gazzola perché comunque secondo me è un personaggio che mori, merita moltissimo soprattutto perché è figlioccio a me quindi io sono molto orgogliosa di lei quindi mi raccomando andate, parlatene, leggetene bene diffondete il verbo di costanza perché io sono molto affezionata a questa figliola un po' sì, sì. un po' scavezzacollo anche ogni tanto sì, un po', sì. un po un pochino così un po, un po' che fa le cose senza pensare sì, era lei da questo punto di vista era quella ehm, più difficile perché tutte le altre ragazze hanno un vissuto ehm, un po' come dire semplice, eh, a parte Lena, ecco, Lena era un'altra che aveva i suoi problemi, ma Costanza era una che era molto facile da giudicare. Esatto. E, e anche questo, cioè io mi sono voluta mettere in gioco perché chiaramente nel momento in cui scrivi un personaggio che non è eh, perfetto, volutamente, che fa delle cose che non lo so, appunto, ehm, potenzialmente lei a un certo momento, soprattutto nel secondo libro, potrebbe essere giudicata come quella che fa un po' da terzo incomodo no? l'ho sempre messa in posizioni scomode E però e anche quindi... tanto simpatica così. sì ma infatti secondo me proprio trovarsi cioè come lei viene fuori dal trovarsi sempre in queste posizioni scomode credo che sia un po' il suo punto di forza e soprattutto Ripeto, a me come scrittrice, ma spero anche poi a chi mh, legge i libri, ehm, consente in qualche modo di mettersi eh, nei panni a volte appunto di persone che si ha la tendenza anche a giudicare. Ecco. Mi sembra molto sana questa cosa, si sì. posso dire? Mi sì. sembra molto sana perché avere sempre personaggi perfetti. Conclusi in se stessi, molto determinati nel modo di sì. porsi, pensarsi, e io per questo che proprio a, a Costanza voglio molto bene, quindi vi chiedo di fare un caloroso applauso a Costanza Macalè e a Alessia Gazzola. Grazie mille di tutto, grazie.